ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dylantix e Marco007 e vi diamo il benvenuto alla demo di Yoshi's Crafted World un attimo, oh. che stai facendo? si, si muoveva la frecana. ah ok, ah, muovila stato... di più vai dietro la casa wow, dietro c'è un Kamek che è un Bowser Jr. brutti e un ca è un. ci sono due codici a barre ah, davvero? ma c'è un modo di leggerli questi codici a barre dove stanno? lì, lì, ah. dietro i cartoni <ride> Long. Ok, vabbè, quelli che i pucci da, da Yoshi e Pucci. Sì, World. va bene. Wolly World. Okay. Chissà che ruolo copriranno. Um, What's this? Andiamo. Stazione c'è Un attimo. Prima menu Menù. più. Come meno. più. Più. Più. Più. Più. Numero di giocatori. Number player. Un giocatore. <ride> Io voglio giocare da Non so. Meglio. Ok, i due giocatori si rivoltano verso il personaggio dell'altro giocatore. Ah, a proposito se l'abbiamo tagliato. Sì, il Penso di sopra, questo ti trasporterà. Wow! Quando uno Yoshi trasporta l'altro, le loro azioni diventano molto più forti. Uova infinite. e eh no! Ultra ground spawn! Sì, sì, c'è uno Yoshi? No, non si può fare. Vedi, mm. blocker eh No. Possiamo però cambiare controller. Eh. no io sono Yoshi rosso io sono Yoshi verdogno cacchino no. quindi eh, probabilmente nel Crafted World ci saranno pure i cambi di Yoshi e i cambi di uh, costume ah, you don't say? ma non hai visto il trailer? vabbè, no. Corsa Vapore, ovviamente cercheremo di completare al 100% no. Cioè in sì, blind. ho visto il cambio di costume, in tipo quello del piano in blind, io ci ho già giocato a vabbè, questo vabbè, io sono in blind, dobbiamo vabbè. prendere i fiori Poi. Vabbè. Che sono quelle cose là in basso ai cuori? In basso ai cuori, le monete rosse. Dobbiamo, le dobbiamo prendere, prendere più monete possibili per trovarle tutte e venti Che pizza. Io non sono nemmeno i comandi. Com'è che si gioca? È facilissimo. all'inizio questo gioco sembra un gioco per. in 2D. Un secondo, fermo, fermo qui. Oh yes! Okay. <ride> e tirante uovo! Bravo! Yeah. Insomma, sono tipo quelli di Yoshi Woolly Forza, forza! Ah sì, ma tu c'hai le uova infinite. Qui! Ma scusa, non, non mi riaffatto pure... Sto spammando a casa. Ah ok. <ride> Senti, andiamo andiamo singolarmente. Andiamo oltre. A... Salto svolatile uh. e premi... per svolatile Yoshi. Vediamo se... Yeah. Vediamo se abbiamo uh, lo svolazzo infinito sì. in questo gioco. Io ci volevo era utilissimo. Ci ho mangiato. Aspetti, volevo. No, non, posso non mi puoi ingoiare. Però non mi puoi sputare. Vedi, si può mirare. quando non mi puoi il tizio. Vieni qua. no eh No, però. Ti sputo normalmente che schifo Io volevo io volevo come come piccoso e poi sparare. E poi hey, ma cosa succede qui? Mm. Tutti, tutti tutti What? How did you Io <laughs> ti colpisco oh. Bye bye Come on Bring up <laughs> I'll take that It's mine. No. Um, fare un uovo oh, dopo aver ingoiato ah. un amico con... Mm, io si farò un Ok. Ah, mi sono sempre chiesto allora, perché ci fosse stupido di... Le uova sono... Ah, eh, in questo gioco però non si può ingoiare l'amico. Quindi le uova es in questo gioco sono permesse. In Wii World sì. però no. I gomitoli sì. sono vietati. Eh, e non vai? abbiamo letto, vai. Ma cui i nemici non possono essere ingoiati, Shh. ma possono essere premi eh, Per fare aprire, il mirino. prendi la mira e. Eh, mira per lanciare, ok. Vabbè. La no! Io non uso le uova. Arrivo! Smettila! Ne eh, vai! Ah, non so. Che non abbiamo uova, quindi tu la vuoi. Ah, possiamo fare così quando ci servono le gomitoli. Invece di usare le uova, vieni? che buoni ne avevamo bisogno davvero allora. infatti in Yoshi's Woolly World quando avremo la let's play cercheremo di non usare i gomitori ma usare i shader e lo Yoshi può camminare solo sulle parti gialle questo oh. ti facilita a trovare oh, i stocks se... ah. Yoshi può lanciare le uova lontano grazie al mirino prendi la mira e lancia con... mm. ok andiamo Forse è più facile così? senti ti salgo sopra e io miro. Do it! Just do it! e mirare la casa! Beh. Oh. E poi. No, no, no, no, prendiamo pure le altre cose. Vai. Ma... Vai. Eh, ma, ma provo pure il gioco dove cioè, la mira è una cosa possibile da mancare. Forza, forza, ancora. Cosa? La mucca si può prendere? Sì. Ok. Io eh, vedo uh. Puoi ricolpire la mucca, ma è inutile. Scusate per il taglio. Um, sì. Aspetta, voglio continuare a sparare. E lì qua... mm. No, prendi i gomitoli! No! Ok, da qui escono i Le uova! Yeah. Oh, sì. Uova uguale uova, tu prenditi le altre, da allora. ma. Io a sparare. Uova. Aspetta, volevo, volevo vedere se. Uh, questo qua. Fa... Ah, posso sparare quello da qua. Mm. Grazie. Prego. Ok, uova, uh, uova, uova. Ok, andiamo. Ci sono i treni. Okay, oh, oh. <susurra> Guardalo fatto oh, si sì. un attimo guarda. guarda ah sì. Perché perchè dov dovremmo potuto farlo Perché, perché, perché lo possibile. possiamo fare e non si può fare invece a me non lo fa come non si preso vabbè questo non è un più e le, che le che monete ti le ti vede, oh. di solito dalle monete questo peso no cosa. non è vero lo sei mangiato se pensate a ottenere delle gemme, farete meglio a ricrevervi. Anzi, posso garantirvi che non nascerete mai a questo posto. Sì, sì, sì. Ma tu chi sei, scusa? E' Cameco. No! Il clone maschio di Kameko! Uh, no! Senza il treno potete solo godervi la sosta e buona fortuna con le parti mancanti. Grazie! Yeah. <ride> Grazie, bro! Natio, andiamo in, diversi, in diverse direzioni, vediamo. Ok, ok, Ah, okay. oh, devo dividerci i compiti. Yeah. Che io. Che vuole? Se me non vedo e niente. Vedere. E allora vado io lì, tanto no. io non conosco a memoria. No, ma, io, io. Sto andando lì qua, yes. Quindi voi potete vedere chi, vo chi volete. Ok, io ho preso un fiorellino. Siamo a tre. A tre su qualcosa. Su cinque. Uh, Ciao. Aspetta, Ciao. è proprio successo. Aspetta, c'è un tipo guy. Non sai tipo. Io posso lanciare il per Perché non l'ho preso? Io posso lanciare la ruota del treno. Come ho E io ora colpisco questo la, la... La... punto. Ti ritorno, ok? Vai. Oh, Siamo a 14 su, 15, su 20. Su 15? No, su 20. Dove sono? Dove? Ah. Ho io ho adesso il pezzo del treno. No, no, no. Sì. Che ti serve questo coso Se c'è il pezzo del treno, un attimo, un attimo. Questi tipi di vini hanno tutti una moneta. Rossa. Aspetta, questi tipi di Sì sono sì. moneta, non tipi di tu, questi tipi timidi hanno tutti una moneta rossa. No, aspetta. Lo prendo eh. Eccolo, eccolo. Giaccia! Moni! Uh, un altro pezzo di. Vediamo un attimo, mi sa so che qua c'è un segreto. No, non c'è niente. Wow! Capisci lui e prendiamo questo mi puoi dare almeno uno dei due pezzi del treno no thanks puoi salire via se vuoi eh. ma il terzo lo prendo io allora ah uh -huh. no, non ho niente ehi chiude ma cos'è una mattina di beer ma adesso cos'è diventato per fermare con lo splash con una... gli oggetti c'è anche il sticker star sta zitto Shut Sticker car star sucks no, eh. non però c'è cioè, anche cioè, vieni abbiamo finito cioè anche io non riesco a fare un gioco dove no, cacchio no. vai dobbiamo aggiustare sono il no, treno si tornare all'inizio del gioco perché? Wow! Come riparare un treno. Dai, va, dai, vai dai, dynamite. Marco007 è L'ho riparato io, scusa. Ciao. Oh. Beh, la capito, forza. Abbiamo un attimo, un dobbiamo stare attenti. Eh, appunto, lasciami. <ride> Mi <ride> sa che già da qui possiamo prendere una cosa. No. Do. Ora. Tra poco. Ci sarà qualcosa che probabilmente non spocato. Mi fai uscire. Ah. Io sto su di te così ho voluto. Sì. Io yeah. Ho preso io. <ride> Perché l'ha chiato a me le fa... okay, eh, che... Posso dare un gusto di salto? Resta... Ah, aspetta, vieni qua. qui sul treno. Fai. No, vieni. no, no, facciamolo vieni. qui. Facciamolo qui. Ma qua c'è la visione. <ride> Come l'hai fatto? Un Attrecciando... Non no, ti il solito. Scendi, salvo io. Ah, salta e svolata l'infinito. Posso darci i busti, salta l'infinito? No, no, vabbè. Oh mio Dio, okay, oh, Dio. Per... oh mio Dio, dove sono io? Abbiamo trovato un modo per recitare il gioco. Vi basta avere due persone oppure se siete bravi fateli da soli. Che bello! Mentre uno svolazza all'infinito, l'altro spara alle bocco sotto così okay. volato. Abbiamo avuto sei mm. fiori. Eh, mi sa che questo. Sì, sì! sì. No, no, no, no. Oh, no, che peccato. Non importa. Sapete perché? Perché noi prenderemo solo tutti i fiori per completare il gioco. E eh, quello ti dà i fiori? No. Sì. I fiori collezionabili. Baby Pucci. Che carino. Ah. Cosa vuoi fare? Ehm. Um, cerchiamo ce cerchiamo si sì, ma questi bimbi ci sono brutti non li voglio. corri corri corri ci dobbiamo mettere due minuti e mezzo se tocchi un cucciolo pucci oh, ti seguirà Wow. vai vieni wait for me io so benissimo dove stiamo tutti quindi non ci dobbiamo preoccupare ora c'è una cosa che potevo colpire mi sa che puoi colpire il treno <ride> ho preso un brusco per le uova muoviamoci non colpire Pucci tu se lo rito. colpisco lo, lo prendiamo cioè. no, forse c'è fermo lì Sì, fermo. lo so, c'è fermo lì No, fermo lì. Gatti. Ah sì, i. i sono una Grassi. fornitura infinita di uova. Ho lanciato i fucile. <ride> <ride> Cosa ti ho detto? Vai tu non si preoccupare dei amici, faccio pure io ho lanciato in fucile uomo. <ride> no. Gaccia! ok, questo non serve colpirlo ti sto per dire qui appena lei mi sembra un nemico ok? un'e già lì ah wow, salve ogni baby Pucci è un fiore e Pucci grande Se arriva ti dà un fiore se arriva perché scusa Portale tre 3 all'arrivo entro 2 minuti e 30. Arriva solo quando fai le condizioni. Allora, quindi come facciamo? Come ci regoliamo per il 100%? Facciamo tutto, tanto non sembra tanto difficile quanto i, i timbri. Sì, le monete Le monete rosse, come facciamo a sapere dove stanno? Prendiamo tanto quello che vuole di il livello. Aria stazione, ciel cioè sereno non è male, eh? Visto che parlo, che panorama, a dirla tutta, mi piacerebbe tanto avere un souvenir di questo posto. Ecco cosa avrò bisogno, una mucca, portami il sì. 5. Perché. Sai cosa sembra? Planet Robobot, perché quello è un... è un uh, torcibruco reso un robot. Visto è orribile, come un, Wispy, Bob. provare a coglierne 5, Sono un oggetto dei miei desideri, lanciali incontro contro un robot. Ah, wow, adesso dobbiamo pure raccogliere le cose, wow. Le mucche. Ok, andiamo a cacciare le mucche. Allora. Dritto rovescio? Dritto, solo dritto si può fare. Solo le mucche. mucche? Sì, solo dritto. Beh, l'effetto rovescio... In effetti il rovescio sarebbe per Impossibile visto che le mucche stanno dall'altra parte. ti andiamo indietro, vediamo se c'è la, la fine del livello. Vai, io no. sempre qui. Ok, prova a Dobbiamo prendere tutte le monete. Mucca, okay. mucca, mucca. Erano nuove quelle monete. No, vai. Ce ne mancano solo due. Due monete rosse. Per i soldi, eh? Così era, era poterissimo quello schiavo a E perché abbiamo fatto praticamente insieme? E non è vero. Eh appunto. ho detto praticamente. How dare you! Ok, mica. Gotcha. Prendi quello, forse è lì. no. no. Oh, allora, perfetto, c'è una nucleo. Scusa. Prendi tutto, eh. Quelle monete provo a prenderle. Prova ad uccidere quel tipo timido. No. Ehi, bazero. Nulla. Niente, è finito. Quei tipi timidi li abbiamo già presi. E la mucca. Non torniamo yeah. indietro, finiamo le... Posteggio Eh Finiamo le monete rosse Vedi cosa diceva? Cosa? Che prima ti ho detto che dava i soldi Perché me l'abbiamo fatto. Già... Non è che sta qui che qui non, tu non vedevi niente Ah, non so Ma sai quando si può vedere cosa abbiamo preso finora. No. Sì. Wow. Cos'hai già preso? Okay. Prova a fare il drone pound. No, lì, lì, lì, su quello no. che ho. Qua. No. Prova a fare il drone pang. Bene. Aspetta. Uccido. Ma sì. quelli li abbiamo già presi, sì, vedi sì. che sono rossi trasparenti. Sì. Io ho preso i sensi. L'ho salvato. <ride> Vai, lancio questo. Vieni qua. Muori. Wow. Sai veramente non ti devo mangiare. De devo stare. No, tu io cammino, tu spari. Non <ride> stavi <cammendo. ride> allora Quello l'abbiamo già preso. Prendi quello. Maybe. Could be? Non credo. Vedi che cosa intendo? È difficile perché devo uccidere tutti e tutti. Vai, vai là, vai là. Ecco, non abbiamo preso. Non abbiamo preso tutti questi Vai, vai per Io ne sono. abbiamo preso solo uno Vabbè abbiamo preso tutto, vero? No uh, no, no, no, no, no Dobbiamo prima finire il livello Volevo vedere cosa ci mancava Tagliamo fino alla fine, okay. vai Ciao. Eccoci qua, perfetto Eh, uh, sì Ah, è vero, abbiamo tagliato Joshi Joshi noi non abbiamo i le tasse per, per prendere la demo, vero? Non facciamo come Yoshi Ah, quindi basta che solo uno non prende danno, perfetto Abbiamo fatto il 100% del primo livello Sì, ma ce l'avevamo già quella, il fiore per... Um, no. Per il rovescio, però per, per il, per il diritto no E eh, niente, è finito Aspetta, ah, sì. hai allora. trovato mucca, grazie di cuore, molto bene, perciò è ora della ricompensa. Wow! Questo è un fiore ridente. Raccogliendo abbastanza fiori ridenti è possibile accedere a nuove aree. Posso persino far vedere qualcosina nelle varie aree che ci sono, vero? Non male. Arrivederci. Uh. Ora c'è eh? il trailer pensavo che aspettassero il guscio sembrano carini i mondi, vero? no nope. Sì. sono oh, carini lo dici solo tu? Sì. quel orologio trasforma da diritto nel rovescio il livello cosa? l'orologio che orologio? La... la nuvola a cuore sì. orologio la, la, la nuvola con le ali orologio Felici lo Yoshi Blu Cos'è? Eh? Ah! Le ali, ah sì, il dinosauro. Eh, niente. Basta. Ma quindi ci sono due versioni per ogni livello? Sì, non interrovescio, quello. E l'abbiamo completata tutti e due al sì. 100%? Sì. Sicuro? Sì. Sicuro sì. Sì. sì. Va sì, bene, sì. quindi questa era la demo di Yoshi Crafted World. È stata un po' corta, però ci stava, dai. Allora. Quindi niente, noi ci vediamo a una futura prossima parte di questo Let's Play. Perché sì, lo faremo, starà? sì. lo faremo. Lo faremo. E nemmeno troppo chissà quando. Vabbè. Per il momento però ci vediamo alla prossima parte di altri let's play. Quindi alla prossima.